Il problema è che ma io, tu sei l'arciere che si contiene a qualcosa, e il film, così te lo faccio rivedere e non far mai ritornerlo. Eh. Eh. Sì, eh. Sì, ma è... Allora sappiate che il corollario del, del filmato è molto più importante fargli vedere dei bei tiri che non fargli vedere gli errori. Perché il filmato servirà all'arciere per autoconsolidare la sua autoefficacia. E dire è di un'importanza che voi non vi immaginate se in modo abbastanza omensile, io dico che una volta al mese, dovete far vedere all'arciere i suoi tiri. Perché questo considererà molto la, la sua autostima e avrà uno stimolo sensoriale importante durante la visualizzazione. Stiamo parlando da medio livello in su, eh? non so, tutto, tutto. ci sono altre cose prima da sistemare. Quindi è di basilare importanza rivedersi nel tiro. È di basilare importanza che l'istruttore scansioni in modo positivo senza vedere errori perché questo è strategico stiamo, stiamo facendo un training autogeno differenziale da parte dell'istruttore devo durante la visione del, del filmato devo solo fare vedere i punti forti. i punti deboli me li tengo per me e con calma e tranquillità imposterò gli aggiustamenti alla paglia ma durante la visualizzazione del, del, del, è di importanza strategica fargli eh, considerare il proprio tiro in maniera positiva perché questo gli servirà poi durante la visualizzazione ricordatevi che la visualizzazione in gara dura un secondo Io, durante l'incocco della freccia durante l'incocco della freccia mi scorre questa scarica quasi una scarica di adrenalina in cui io sono sicuro di farcela ma questo va allenato questo va allenato ed è una goccia la forza di goccia e barriere si riempie e a volte non manca quella goccia eh, e non succede quindi è basilare arrivare a, con questi approcci al, a questa visualizzazione poi sempre più sempre più si entra nei dettagli questa è la visualizzazione cosa devo percepire quali sono le attività percettive che succedono se è vero come è vero che ho lasciato in automatismo eh, tutto, praticamente tutto in subconscio, no? quando guido la macchina guardo dove ho i piedi guardo le marce che metto, sono rovinato, boh, quando sui, lo muoio. La stessa cosa per il tiro con l'acqua, è una sport di destrezza che tutto va lasciato in, in modalità subconscia, una sola cosa dovrò eh, essere nel conscio e vedremo cosa, a volte non è solo sempre la stessa, può essere anche cose diverse, in fasi diverse, Lo vediamo giorno pomeriggio, quando parleremo della mira. e quindi andrò sempre più nel dettaglio dei pensieri che si formano durante la mia sequenza le famose sensazioni che dovranno essere percepite dalla paglia, volta per volta sempre le stesse, l'istruttore dovrà aiutare, comunque far capire che queste cose esistono e che queste cose dovranno eliminare perché poi è lì che dobbiamo andare a parare no? eliminare l'attività di feedback sul tiro e non sulla prestazione se io mi concentro e mi alleno con metodo sulla prestazione sia dal punto di vista fisico che psicologico ebbene ehm, ho innestato il circolo virtuoso no, se no non è successo. se no sono rovinato perché faccio bene alla paglia tutte le cose fisiche ma quando vado là non mi sono attivato dal punto di vista psicologico dove serve? dove serve? non allora lo devo preparare ed è più ancora a un certo punto diventa della stessa importanza della, della tecnica anche la procedura fisico-fisica spero di essere stato chiaro quanto è importante l'attività di allenamento psicofisico oltre che a quello tecnico e poi alla fine meno male la tecnica è quella non è che quando siamo in equilibrio dinamico la freccia va dove mi diamo eh ragazzi non ci dobbiamo su questo se rilassiamo le dita in modo come sappiamo come dice il libretto cioè che le dita devono ritornare nella stessa posizione quando la mano abbiamo imparato a non, a non torcere l'arco oh, se siamo in equilibrio dinamico la freccia va via non è difficile dire non è difficile e il difficile è tenere sotto controllo le nostre emozioni e le nostre attività psicofisiche, sia fisiche che fisica. Quello è, è, diventa difficile, no, non è che ci riescono tutti, eh. anch'io non ci riesco, eh. Eh, cioè, tutti hanno visto la, mie, la mia prestazione all'indor contro Esposito, all'ultima allora, volta eh, mi, sono cagato, cioè, mi sono cagato sotto, no? non ho fatto le cose che dovevo fare, ho preso tre frecce nel sette, bellissime, tre ma tutte nel sette anzi il è sì. tre prece così ma tutta a destra eppure sapevo eh, cosa stavo facendo mi ha tirato sembra doventare un nuovo difetto senti io posso spiegare le cose meglio da fare ma non posso dire così sarà tutto è forte quando sono perso ma perchè lei ha messo a destra l'ho capito a un certo punto ti viene e eh, lo so ho tirato bene perché ho fatto cioè, mi ha battuto con dei 28 e io ho vinto con dei 28 cioè si facciamo 27-28 a testa poi all'ultima quella decisiva ho oh, 5 finali ho perso dire eh. che è il mio destino No, vabbè, ho vinto anche ho Qualcuno vinto, fatto. Ah, ho vinto. Eh. già. Ho, mi sono tolto la più grande soddisfazione della mia vita. A cui forse tenevo più di tutti. quella di vincere il titolo della serie. Diciamo che sono a posto. Poi vabbè, gli, gli, gli scontri si perdono. Il sedicesimo che doveva essere e li L'anno prima hanno battuto, no? Inizia di finale. È andata così. È Eppure, vedi, eh, parlando anche del mio problema, è che le volte si innesca, è incredibile, è incredibile, si innesca di eh, chiudere velocemente. Lo stress eh, ti fa, che io lo sapevo cosa stava succedendo, eh, non sono riuscito a eh, gestire probabilmente perché non c'avevo qualcuno che mi conosceva bene ho messo uno lì che, a me ho le frecce perché in quel momento lì una parola giusta cambia tutto io sono sicuro una parola giusta, tac, cambia tutto perché è capitato e purtroppo sapevo che il mio stress mi stava facendo fare le cose per chiuderle. E quando uno pensa, ma avrò un po' di culo che vado nel giallo, durante il tiro non funziona. Invece di pensare a cosa uno deve fare. Bravo, eh? Ecco l'importanza dell'allenatore. L'allenatore non è solo come dice, dicono nel tennis che ti asciuga la racchetta. Nel tiro con l'arco effettivamente l'allenatore bravo sa dire poco ma poco, poco, poco al momento giusto se c'era qualcuno che mi conosceva bene mi diceva ora prima di tirare rivediti invece di andare là a chiuderla Vabbè, però, una volta oh, quando ho vinto il campionato europeo nel 2008 eh, tutti i passaggi degli eliminatori ho fatto tutti i shoot meno la finale tutti shooto off la terza freccia. Tornando al discorso del primo, no? di con riprese, vedere gli errori e le cose che si fanno al tempo. Quindi qualche volta andava va bene. Eh, no, dice, eh, quello che si fa e quello che si dovrebbe fare sono spesso due cose diverse. In tuo caso, per esempio, no? si può mai convinto di fare bene, di fare tutte le cose giuste, ma non viene fatte quindi non è? allora è stato distesso eh, no, no, e eh, so. di ansia no, è un diverso come abbiamo detto abbiamo detto abbiamo detto abbiamo detto questo è è verissimo che è così da so so so. so. non mi incazziare perché ho no, detto mi è dispiaciuto anche a me fatto bene ho fatto bene quindi hai bene e hai lo no. stesso errore no. No, il problema il problema è lo scontro che è, è un... lo scontro dopo che ho seguito Eric Esposito contro Marco Nati Marco Nati ha fatto 2.30 o 29, 6 a 0 2.30 o meno 9. che gli fai? ma se te guardi uno scorpo al sinensis di, di chi ha fatto 4.50 e chi ha fatto 5.50 100 punti di differenza, cioè non c'è ragione, c'è 100 punti di differenza, ok? Allora, se te guardi lo score, ci sarà un 28, un 27, un 28 di chi ha fatto 4,50, di sicuro c'è. Cioè. Perché la vuoi su 20, un 27 un 28 l'hanno fatto. Vai a vedere la tua, ma un 26 vuoi, non vuoi averlo fatto su 5, con 5,50. Ma sti sì, che hai fatto bene. un 9,9,8 è scappato. Oh, se quello era. La moneta la, la è decisiva? Certo, più frecce ci sono e meno possibilità ci sono di sbagliare. Per quello che una finale del compatto, per esempio, almeno 15 frecce bisogna tirarla non avrebbe senso, no? ma Chiunque a questo punto potrebbe vincere, sarebbe proprio una, una roulette straordinaria. E la stessa cosa vale per l'Olimpico. Perché per l'olimpico non è nessuna. fare i set con tre frecce è distruttivo. Cioè, basta una freccia sola a questo punto. Anche per il pubblico andrebbe meglio tirare una freccia sola. Su uno stesso bersaglio, su tutti, tutti shoot off. Ma almeno il pubblico può seguire. perché tre frecce, una freccia o tre frecce, guarda, c'è pochissima differenza. Cambierebbe totalmente se si tirano quattro frecce per sette, allora cambierebbe ogni freccia che si tira in più è il 50% in più di, che, che vada bene a quello più forte sulla carta <ride> no, vediamo se me lo fine Allora, no, volevo parlare... Ah, volevo parlare dei miei pensieri, cioè cosa penso io, no? Quindi è, uno, è un caso di studio, strano che non me l'abbiate chiesto, no? Ma che cosa pensi? Non so cosa Eh, infatti, no? Mi ha detto, cosa, io non posso dirvi che metodo utilizzare, io posso dirvi eh, che metodo utilizzo io, no? Poi va, avete visto, va modulato. Da persona a persona, in che intimità siete, come lo conoscete, come reagisce, cioè non è semplice entrare nel psiche no, è molto difficile, è molto da molti valori aggiunti, ma è molto difficile, non è così banale. Però posso dire cosa, cosa faccio io. Allora, in ancoraggio, in ancoraggio prima del rilascio Allora, in ancoraggio, allora, ho fatto tutto quello che abbiamo visto che fisicamente devo fare, ma perché poi alla fine qual è il problema? Il problema, ve l'ho detto mille, mille, mille, mille volte, è dall'ancoraggio rilascio. Allora, quale, quale sequenza di pensieri? Sì, prima, visualizzazioni, preparo, no tutto bene per essere, per, per, per essere ottimizzato e ottimista. Ma poi, una volta raggiunto l'ancoraggio, che vedremo poi che, come perfezionare la mira, devo mettere dei contenuti no? perché sennò cado in questo baratro del non sapere cosa fare e di mettere lo stress ecco dove ho sbagliato durante gli scontri non ho messo dei contenuti cioè mi sono affidato alla sorte ma no. è successo questo ho preferito il mio cervello ho preferito ha preso il controllo ha preferito affidarsi alla sorte che non mettere dei contenuti che io sapevo di dover fare. Se qualcuno mi avesse aiutato forse finiva in maniera diversa. Quindi, cosa una volta raggiunto l'ancoraggio, controlli, contatti, eccetera, cosa, cosa succede? Allora, innanzitutto la tecnica di tiro prevede, ma non solo la tecnica di tiro della comune, la tecnica di tiro moderno di Ovipi Dompano. Prevede che una volta raggiunto l'ancoraggio, una volta raggiunto l'ancoraggio, non deve più succedere niente dal punto di vista fisico, esterno, ma deve essere tutto una interno, no? Avete mai visto i campioni come escono dal clicker? Sembra che il clicker si scansi, non che succeda qualcosa. Poi andate a vedere i filmati anche al rallentatore, ma prima a velocità normale anche nostrani sono in questa posizione a un certo punto il clicker scatta la freccia parte ma non ho visto niente non ho visto niente e non devo vedere niente da parte di nessuno neanche nell'arco nudo nell'arco nudo ho raggiunto questo perfeziono la mira come devo fare adesso parleremo dei contenuti dall'ancoraggio al rilascio e la freccia parte. Ok? Cosa succede? A perlomeno a me dall'ancoraggio rilascio. Allora, sono in questa posizione, mi si forma nella mente un'espansione. Non avviene fisicamente, ma nella mia mente mi si forma un'espansione, un'espansione che può essere attivata anche da quello che ho già fatto dai muscoli dorsali, quindi dall'allineamento, dai muscoli dorsali, i muscoli dorsali sono in allineamento, mi immagino questa espansione, questa espansione che fisicamente sarebbe questa, ma me la immagino, un'espansione sul piano verticale, quindi in avanti e indietro. Mira vedremo come sarà molto sul conscio, questa mira, come sarà attivata lo vediamo poi tutti insieme mi si forma un attimo prima del rilascio mi si forma nella mente il perfetto follow-through mi si forma prima che avvenga quindi espansione perfetto follow-through rilascio questo è il contenuto che io metto tutte le volte che mi arrivo alla paglia per chi comincia alle lunghe distanze per chi è già bravo. solo su questi elementi freccia su freccia giorno su giorno freccia su freccia almeno 36 da chiedere Il momento dell'ancoraggio il momento dell'ancoraggio è il, dell il momento più delicato cioè, in quel lasso di tempo dove mi devi lasciare c'è un momento velocissimo di verifica di aver fatto tutto bene in quel momento altrimenti decide di non tirare è un momento topico quello eh? sì diciamo che nell'arco nudo è molto difficile da, da fare questo, lo puoi fare con l'arco olimpico perché stai, devi ancora uscire dal cricket, quindi ancora c'è proprio un contenuto fisico che racconto, ma il cricket è, è la cosa più importante che esista in, tutte, in tutti i nostri alberi, cioè veramente un qualcosa di fisico che ti, che ti fa fare, che ti dà il tempo. Durante, durante il quale puoi fare mettere questi contenuti poi come si esce dal clicker è, è, è questione solo di tecnica quindi la tecnica te lo farà puoi fare la tecnica appropriata guardandolo prima, non guardandolo prima provandoli, provandoli, provandoli, memoria muscolare mettiamoci tutto quello che dovreste anche sapere senza problemi e, però è un altro stiamo, stiamo parlando di un'altra cosa nell'altro modo molto difficile, io devo più guardare il tiro nella, mia, nella sua globalità, cioè già quando alzo l'arco c'è qualcosa che non va, perché una volta che io ho raggiunto l'equilibrio dinamico, io sono già morto, non devo più niente. Quando io, io devo scendere solamente se mi accorgo che una volta raggiunto l'ancoraggio non sono in equilibrio e devo avere questa sensibilità. Dopodiché ho innescato la routine di tiro, non la devo più, non devo più scendere non devo più scendere perché è una routine inconscia che, non so, magari mi passa qualcuno davanti cioè, deve rompersi qualcosa di grosso affinché io scenda, non devo più far controlli non devo fare più controlli perché tutto ormai interiorizzato io la corda la guardo, la guardo qua perché la corda la guardo qua? la guardo qua perché finiamo. che finiamo 12,40. Oh. perché? voi sapete come si spara col fucile spara col fucile cioè, avete visto il film? No? la ma il fucile giusto appunto è un'arma precisa perché ha due punti di mira ha no? due punti di mira Ce n'è uno c'è il mirino si chiama mirino sull'arma bocca di fuoco e già la diotra non proprio come il compound ma perlomeno perché questo? perché la geometria ci dice che tra due punti passa un'unica retta quindi se io ho due punti il mio occhio guarda due punti e quella retta la mettiamo sul bersaglio e siamo sicuri che la pallotta la andrà o nelle immediate vicinanze se proprio non ho Ma con l'arco nudo, o con l'arco limpico, quello che vogliamo, abbiamo un unico punto di mira, la punta della freccia, no? Normalmente usiamo la punta della freccia, anzi, io consiglio di usare solamente la punta della freccia, sempre, solo la punta della freccia. È un unico punto di mira, e sempre la geometria in me ci dice che da un unico punto passano infinite rette comincia a diventare difficile ma la linea render ce l'abbiamo comunque. Eh? La comunque e quale sarebbe questa linea render? è il tuo occhio no. un po', eh? è il tuo occhio perché è l'occhio che traguarderà la punta della freccia però siamo sicuri che l'occhio una volta raggiunto l'arco radio andrà sempre nello stesso identico punto perché nel fucile siamo sicuri che il primo punto è saldato, la diotra è inchiodata e quindi siamo sicuri che qua, tra quei due punti passa un'unica retta che va a fare. Ma nel caso dell'occhio siamo sicuri perché io vedo della gente, perché dico questo, vedo della gente che fa... Può... e poi tira. Questo per carità può essere una strategia? Non lo so. Perché siamo sicuri che poi l'occhio andrà tutte le volte nella stessa identica posizione di tiro, perché la punta è sempre uguale, non si muove da lì. Ma la testa, che è la mia seconda diotra, dove io devo far collimare la retta a cui andrà al bersaglio, dovrò utilizzare una strategia tale che alla fine l'occhio, e cioè tutta la testa, andrà sempre nella stessa posizione. L'arco olimpico è facilitato, no? L'arco olimpico cosa fa? e bene qua sotto e quindi traguarderà la corda parla, no? a lato della diotra tutte le volte e quindi questo quest accorgimento lo può fare addirittura in ancoraggio durante l'uscita del clicker quindi è sicuro che la testa sarà sempre nella stessa posizione perché durante l'uscita del clicker io sono ben sotto e posso traguardare bene la corda. Chiudo un attimo l'occhio esco dal clicker eh, perché sono molto sotto. ma con l'arco 1 non riesco a farlo che ne so, magari la corda la vedo qua e siccome e qua, e qua andiamo al solo e siccome non ho il clicker non ho un contenuto fisico strategico che mi fa mi scandisce i tempi dall'ancoraggio rilascio io non posso fare controlli una volta arrivato in ancoraggio, sono fottuto se faccio controlli sono fottuto sono pochissimi al mondo che si possono permettere di fare dei controlli consci una volta raggiunto l'ancoraggio perché? perché perdo tutte quelle azioni psicofisiche che mi fa, fanno sì di avere un tiro perfetto preciso che sono quelli importanti sono quei contenuti che io metto Dall'ancoraggio rilascio, se io metto contenuti consci come un controllo, perdo gli allineamenti, le catene cinetiche di allineamento muscolare che sono di una, di una, talmente importanti che fanno sì che la rosata sia stretta, a freccia dopo a freccia. E così, catene cinetiche, purtroppo nell'arco neutro l'utilizzo delle catene cinetiche che mi fanno sì che i muscoli del braccio di qua, i dorsali di là, e la sistemazione dei muscoli agonisti dorsali, perché poi alla paglia, se io sono un bravo istruttore, devo far sì e fare attenzione palpando, facendo attenzione che gli agonisti dorsali si siano disattivati, no? se no è come bicipite e tricipite. Faccio nell'uno o nell'altro, io devo attivare solamente i muscoli, è molto difficile perché nella schiena, siccome nella schiena non raddoppero muscoli se non quello per sorreggere il mio corpo e manipolare con le, con le braccia durante la mia attività normale è molto difficile discernere tra agonisti e antagonisti. Ma vi assicuro che nei muscoli dorsali ci sono agonisti e antagonisti, ci sono agonisti del trapezio e agonisti del robot e come faccio io a utilizzare trapezio romboide per aumentare la mia percezione di allenamento quando ci sono in atto attività muscolari agoniste, come tricipide e bicipide, è difficile. la eh? insomma, eh, però nessuno, nessuno l'ha copiato, quindi funziona solo è meglio stare sullo standard no, in effetti alla fine no per il fatto che tiro la testa all'indietro e per far passare bene la spalla dietro sono un'attività che può comodo poi magari può avvenire anche senza prima ultimo ma non ultimo se non c'è più domande parlo ancora di una cosa che me la sono dimenticata oh, vedete che è tutto, tanto poi ve lo rivedete sta ancora funzionando? sì sì, sì, allora parliamo di un'ultima cosa impugnatura allora sempre di più c'è dei mancini qua? ecco <ride> satana se lo fate male sì, se lo Quindi si cercheranno... fa... no? si No, no, no, no. Secondo me eh, io sono di quella fascia di, di, di ideologia in cui la destrezza si può cambiare. C'è due scuole di pensiero, no? O cambiare gli strumenti, quindi i mancini, la destrezza del mancinismo è meglio mantenerla. Io invece sono più della strada che, che, specialmente per l'arco più facilmente cambiare, a meno che proprio non si abbia un occhio dominante straordinariamente sinistro. Allora questo è un occhio dominante proprio... <sussurra> <sussurra> <sussurra> <sussurra> <sussurra>